Non si preoccupi, tanto siamo aperti fino a mezzanotte. Sono un cane? No, sei Goku. Bau? Mi dica, signor Kakarot, da quanto tempo pensa di essere un cane? Da quando sono cucciolo? <ride> Ogni mattina mi alzo e dico 20 volte ciao. Ah sì, e come mai? Dicono che sia a salutare. Mario, ma come sei cambiato?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 Che cosa c'è che non va? Dottore, da un mese a questa parte faccio i miei bisogni alle 7 in punto di mattina. Bene, mi sembra una cosa buona. La regolarità intestinale è molto importante. Scusi, scusi se ne interrompo, dottore. Il problema è che io mi sveglio alle 8. <ride> che è successo? Lascia stare. Ho saputo che mia moglie si è portata un altro a casa, mentre io non c'ero. Eh, dai, dai. In fondo ci siamo passati tutti. Si sa. Ah sì? Dal tradimento? No, no, ma che hai capito? Che hai capito? Da, da tua moglie. <ride> Le nuove tende sono bellissime! Ma perché piangono? Ma è ovvio, è perché sono tende da sole. Quando ero piccolo, i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte circa. Ma per fortuna sono sempre riuscito a trovarli. Come va con le voci? Le sente ancora? Mm, veramente, è da qualche giorno che non le sento. Quasi quasi domani provo a chiamarle. Ho passato gli ultimi tre mesi senza parlare con mia moglie. E perché? È solo che non volevo interromperla. Ho saputo che la tua ex moglie è stata investita. Eh già, una vera tragedia. E tu come l'hai presa? L'ho centrata in pieno. Ieri ho preso un cane per mia moglie. Davvero? E dove si fanno questi scambi? Io propongo più canditi nel panettone. Io propongo meno canditi nel panettone. Perché tu sei brutto. E tu di più. E tu di più di più. E tu di più di più all'infinito. E tu di più di più all'infinito più uno. Mille volte più di me sarei te. Non mi hai fatto niente, faccia da serpente. Chi lo dice sa di esserlo. Specchio riflesso, buttati nel cesso. Continua. La vita ha qualcosa di fantastico in serbo per te. Ah, oh, sarebbe davvero fantastico. Peccato che io non conosco il serbo. Dottore, ma l'operazione di appendicite è pericolosa? Ma okay. che? Solo a uno su mille succede qualcosa. Ah, perfetto! A che numero siamo? Tesoro, dimmi una cosa, ma perché pensi sempre al passato? Tesoro, lo sai che amo il pomodoro? Luigi, dimmi il futuro di Io Vivo. Tu morirai. Mi hanno rubato il dizionario. E tu come l'hai presa? Sono rimasto senza parole. Ogni mattina sei il mio primo pensiero. Oh, che carino. Anche Luigi mi dice la stessa cosa. Davvero? Beh, sappi che io mi alzo mezz'ora prima. Mario, ma come sei cambiato? Eri grasso e adesso sei magro. Eri basso e adesso sei alto. Ma cosa ti è successo? Peca peccati. Ah, hai cambiato pure nome. Ma secondo lei esistono ancora i valori nella vita? Chiedilo il mio colesterolo. Mamma, mamma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 Dottore, dottore, ho un'irritazione, mi faccia vedere lo sfogo. Che due pelle questa c***o di irritazione! Il mio commercialista oggi era molto triste. E perché mai? Perché è partita Iva! <ride> Caro, sei sincero: preferisci una donna bella, una donna onesta o una donna intelligente? Nessuna delle tre. Preferisco te, cara. <ride> dottore, mi sento come se tutti mi ignorassero. Avanti un altro! Oggi mi sento malissimo Ah, mi dispiace, prova a farti un video Perché? Così ti riprendi <risa> Dimmi Goku, dove venne firmata la pace della seconda guerra mondiale? In fondo al foglio Lo sai che le donne con il seno piccolo hanno dei bellissimi occhi? Eh, perché? Quelle con il seno grande? Boh <risa> ma, ma se io faccio l'amore, secondo te è un peccato? No, mh, veramente sarebbe un miracolo Dottore, io ho un grande complesso di superiorità. Mi può aiutare? Vediamo. Si sieda, cercherò di aiutarla. Ma che cosa vuole aiutare, dottore, da quattro soldi? <ride> hey, Peach, ma secondo te le scorregge pesano? Direi di no. Allora devo essermela fatta addosso. <ride> ma senti, Vegeta, dimmi una cosa. Ma come mai sei sempre davanti alla TV? Eh, Goku, io ho provato a stare anche dietro, però non si vedeva nulla. <ride> senti, Luigi, ma alla fine sei riuscito a rimediare a quel quattro che avevi in matematica? Io ho provato, ma purtroppo il professore non lascia mai il registro. Se il vicino non smette di suonare il violino, diventerò pazzo. Ma in realtà ha smesso mezz'ora fa. Senti, ma... Per caso sai se Luigi è diventato un meccanico? Certo che no, perché? Eh, perché l'ho visto sotto un autobus. Ieri ho portato mia moglie dal dottore. Ha detto che dovrei portarla un mese al mare, un mese in montagna e un mese in campagna. E tu dove la porti per prima? Da un altro dottore.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 Dì la verità, provi qualcosa per me? Io lo farei, però purtroppo porto un'altra taglia. <ride> Vorrei donare i miei vestiti a chiunque stia morendo di fame. Ma chi porta la tua taglia non sta certo morendo di fame. <ride> allora dottore, è grave? Basta che prenda queste pillole per il resto della sua vita. Ah, grazie mille. Mi rincuora, pensavo molto peggio. La scatola è da 6, le dovrebbe bastare. <ride> Oggi non c'è la partita e non devi uscire con i tuoi amici. Mi porti fuori a cena? Non posso, mi dispiace, non esco con le donne sposate. Ma, ma io sono tua moglie! Lo so, cara, ma purtroppo non faccio eccezioni. Lei sposerà una donna bellissima! Wow! E di quella che ora cosa ne devo fare? Di la verità, provi qualcosa per me? Io lo farei, però purtroppo porto un'altra taglia. Ciao, senti, ma ti piacerebbe cenare con me stasera? E eh, perché no? E allora invitami!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 mi scusi, per andare al cimitero, dove devo prendere l'autobus? In faccia! Vorrei un hamburger e delle patatine, grazie. Ma, guardi che siamo in biblioteca! Ah, mi scusi! Vorrei un hamburger e delle patatine, grazie. Dimmi la verità, sono davvero io il primo uomo con cui hai dormito? Sì, caro, te lo giuro, con gli altri sono sempre stata sveglia. Cameriere! È da mezz'ora che cerco di tagliare questa bistecca. Non si preoccupi tanto, siamo aperti fino a mezzanotte, sai già cosa farai quando sarai grande come la tua mamma? Sì, sì, certo, mi metterò a dieta, dottore, sto perdendo i capelli. Avete qualcosa per conservarli? Certo, certo, una bustina di plastica le va bene, ehi, hey, sai come si chiama il prete sull'altarena? No, come si chiama? Dondolo. Sai che ogni mezz'ora bevo un bicchiere d'acqua? E allora? Eh, allora ne bevo due. Dunque, partiremo con 1000 euro al mese e dopo sei mesi passeremo a 2500 euro al mese. Ok, comincio fra sei mesi. Per me, sei come una stella caduta dal cielo. Oh, caro. Peccato che sei caduta di faccia.